E rapino daniele con amore senza fine a radio italia solo musica italiana e adesso vorremmo invitarvi ad abbracciare anche voi un progetto che è decisamente meritevole diventate genitori a distanza e avrete l'opportunità di partecipare a un'iniziativa concreta che si chiama alice reality life ma che cos'è eh, l'adozione a distanza io vorrei chiederlo insieme a gabriella a una nostra ascoltatrice e genitore a distanza mh, mamma della piccola winfrey Intanto diamo il benvenuto a Tamara, ciao, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi, ciao a tutti. Ciao Tamara, benvenuta. Allora noi vogliamo proprio sapere da te eh, perché sei voluta diventare genitore a distanza. Io e la mia famiglia diciamo che era una cosa che volevamo fare già da tempo e abbiamo deciso di diventare genitore a distanza perché è una cosa bella, è una cosa che, che ti fa stare bene, insomma, che ti dà un sacco di cose. A noi ci ha reso felici e, mh, sapere che con poco puoi aiutare... E concretamente un bambino e dargli speranza, dargli un futuro e sapere che questa speranza può venire da noi noi siamo veramente felici questo è quello che eh, pensate di dare voi, a, in questo caso, alla piccola Winfrey ma sì. che cosa eh, ha dato a voi invece, a te e eh, presumo il tuo compagno, tuo marito sì, questa esperienza? Sì, mio marito, abbiamo due figli e anche i nonni sinceramente Abbiamo fatto questa scelta insieme a loro, e, ma ci dà tanto perché comunque riusciamo a. riceviamo delle lettere, scambiamo mail, e ci invia le foto delle cose che fa, delle letterine che scrive, ci scrive delle canzoni anche. E poi soprattutto abbiamo la possibilità, quando, più o meno una volta al mese, di poterle parlare via Skype. E appena mi ha visto e mi ha detto mamma, con quelle mente, parole certo. dalle sue labbra e mi ha commosso tanto, tanto, mi ha emozionato e in famiglia ne abbiamo parlato per tanti giorni. Insomma. Tamara, grazie per questa emozionante testimonianza e in grazie bocca al lupo. Grazie a voi, grazie anche a voi, grazie mille, ciao a tutti. Ciao Tamara. Se anche voi volete diventare genitori a distanza avete un'opportunità per farlo anche in occasione di Alice Reality Life perché tra tutti i genitori a distanza e tra coloro che lo diventeranno entro il 27 settembre 2013 ne verrà scelto uno che potrà trascorrere una settimana in Kenya a fine ottobre insieme a tutti i bambini di Alice for Children e vivere così l'esperienza unica della solidarietà sul campo. Per informazioni Children.it radioitalia.it oppure chiamatelo 024545. 45